Mi accompagni tu? tu Buonasera Vi no, volevo soltanto augurare buonanotte sì, sì. Poi ti dire, oh. Sono Dai. stanchissima tipo Devo ancora farmi Dai, la doccia Devo mettermi il pigiama no, Devo fare no, tutto so. quanto proprio no, Ciao scarica, a tutti no, la... Che fate no, di no, bello? No, Oddio sì, ragazzi no, mi allora sono bloccati i commenti Non vedo più nulla Ok adesso lo vedo Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, come state? Tutto bene? Sono stanca, tipo, salutate tutti, salutate tutti all together. together, shanti? Oh, ciao, scusate, sono un po' a dormire, ciao, ciao, ah, ciao Marta, io, sì, mh, insomma, diciamo bene abbastanza, Shanti mi sto addormentando seduta oh. domani l'avevo annunciato anche ieri che avremo uno shooting all together. Non possiamo dire ancora cosa. Però non saremo. Si può dire che riguarda, niente, non si può dire niente. Che cosa volevi dire? riguarda? No, riguarda un rapporto intimo forte. Non è proprio un rapporto intimo. Vabbè, quasi, come dire, beh, peloso e peloso. Pel <ride> poi capirete. Poi capirete. Ecco, ecco, lo stavo per dire io, poi capirete. Sei bellissimo, dicono. Grazie. Non ci vedete molto bene, eh. Tipo la, la qualità è un po' scarsa, vedi? Ma guarda, in realtà a me devono aggiungere gli effetti per imbruttirmi, anziché il contrario. Dici? Ci sono delle app che mi aggiungono gli effetti. Porti perizionati, Port <ride> sì. no? Sì. Bello, quel cazzo si fa. No, Così. perché li blocchi? Ma questi sono i migliori. No, no, che sono. Alice sei crudele, ma con questo... Ma che allora, volevo anche, ne approfitto per dire una cosa. Se mi vedete nelle vostre live, quello che dice sempre tipo esci, eh, Sono sempre... cioè, sono io. Quindi eh. non preoccupatevi tutto sotto controllo. Vergogna, ti apre. Vado di notte nelle live su Periscope degli altri a vedere cosa fanno. Basta. È senti. una malattia. No, adesso ci che sennò poi... Yes. Ciao Serena, dimmi che devo fare, scusatemi, ali ah, mi aiuti, di che devo fare, dimmela, tra parentesi, grazie a tutte le ragazzine che, voi, allora. voi, che mi state mandando i cuori verdi e i cuori lilla, sono tantissimi, è grazie, vive cuori lilla, no, no, un particolare. dove siete, siamo nella casa che abbiamo momentaneamente a Milano, e tutto bene, insomma siamo nella casa che abbiamo momentaneamente, grazie tesoro, Grazie, oh ciao Peniamino, ciao, no non sono di Milano però mi sto trasferendo, quindi cioè, sto, ho quasi forse trovato casa e presto mi trasferisco a Milano e, e basta allora se non avete domande il set è il mio compleanno se io con Michele da due anni ma non legge i tweet allora non posso dirgli niente perché in più io non lo vedrò per un sacco di giorni perché ha tutte le date degli in store quindi non posso poi me lo chiedete in tantissime lo so non odiatemi però siamo un gruppo yeah. nel senso casa momentanea perché è solo per questi giorni poi perché c'era la festa di Michele avevamo diverse cose da fare quindi è solo momentanea, proprio di tre o quattro giorni, ma nemmeno, cioè domani è l'ultima notte. Sta avendo una sessione per te, grazie Mary, grazie. Che cosa stavi dicendo riguardo alle domande? No, niente, collaborazione con gli HMET? No, perché sti stronzi non mi hanno aspettato per girare il video, quindi non ci sarò nel loro video, però loro saranno nel mio, quindi diciamo di sì. Ali, ah, ho appena finito di lavare i pennelli. Mi dice dove posso comprare l'avio? Tutti i supermercati, ragazzi, eh, reparto tipo smacchiatori, queste cose qui. Avio. Ah, mi sa che sta diventando una droga. Grazie, tesori. Oh, oggi che giorno è? Domenica, tra due giorni esce il nuovo video. Tipo, tragicomico, eh, le figure di merda che si fanno di solito. Oddio, ho appena capito che i cuori sono del colore della foto, esatto, Franci, quindi se metti i cuoricini diventa rossi. Ragazzi, fate la ship, com'era la ship nostra? La nostra? Andrea. Andra, andr Andrice. Andrice. Andrice. Andrice. Andrice. Andrice. ragazzi, Andrice, mi raccomando. Oh, Andrice, Andrice è internazionale. Va bene, allora la ship tra me e Andrea sarà Andrice. Guarda, guarda, guarda, già lo scrivono. Hashtag andrice. Andrice, andrice, regà, andrice hashtag andrice ovunque so ogni cosa. ma certo, certo che ti faccio gli auguri il certo, 7 però ricordamelo perché non me lo ricorderò mai twittami così ti faccio gli auguri basta e mi si sono ribloccati andrice guarda che carini mm. Bene, ragazzi vado a letto tipo deve andare in tendenza no non lo fado andare in tendenza andrice Va bene, va bene il, il, la prova, va, cioè già il fatto che lo fate va, va già bene, non importa che è tendenza. Ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao. Grazie tesoro, sì, anche secondo me, però in realtà lui mi odia quindi non vale come cosa, purtroppo. Andiamo tutti a letto, tipo vi faccio salutare da tutti. Ciao Antti, saluta. Buonanotte, sono noi chissà so che quando è che ci addormenteremo? Beh, adesso perché non arrivano più i cuori lilla, i tecci i capelli lilla? Appunto! Cioè, lilla, adesso con allora, i capelli lilla. Oh, Arriva. eccola! Yeah. Tanti capelli lilla, guarda, guarda, guarda. Anche rossi, gialli. Ciao Nicolò! Ciao, Ciao Nicolò! Matt, saluta, buonanotte! La gioia del mio fratellone, no, è mamma mia! mia. Sì. Ma chi Matt, sei sexy! Ma Oh, ecco anche Luca. Sì, abbiamo un siete sex. Sì, infatti. <ride> YouTuber improbabili assieme. Sì, hai ragione. Hai proprio Santissime. ragione. <ride> Ciao, Baglio. Non bagno. sono amici. Eh, sono Siamo amici, distrutti, eh, ragazzi. Sono distrutti, sono distrutti, ragazzi. Siamo distrutti. Ciao, amico. Ciao, Yuma Safari. Tada. Ciao. Amici, Buongiorno. buonanotte a tutti, bello. E, ci vediamo poi domani Biagio Bonazzo, Biagio, è chi, chi è? Claudio? <ride> Claudio Claudio di Biagio, è arrivato amico. qui aleggiando Fate la ship a me, a Claudio, Claudio Dibaglio. di Baglio Claudio di Baglio, Claudio va bene Basta ragazzi, vi amiamo tantissimo e ci vediamo domani, faremo qualche altra live. Hashtag Clau Claudio Di Baglio, grandissimo. Basta, buonanotte, un bacione, dormite.